Benvenuto su The Cosmo Vision. Io sono un Amico, il creatore del Cosmo anche delle collaborazioni che sto costruendo con altri artisti, perché la collaborazione è veramente la base della nostra civiltà e l'unione fa la forza, veramente. Credo che siamo sempre alla ricerca di eh, qualcosa che ci muova, qualcosa che eh, ci tocchi il cuore, qualcosa che sentiamo con l'anima. Quella cosa per me è la musica. La mia forma d'arte preferita è sicuramente quella del pianoforte. Io riesco a rappresentarmi al 100%. sempre come se... se stesse per accadere qualcosa di magico e non sai che cos'è è un mix tra realtà e fantasia la magia del Cosmolab avvolge chiunque entri in questa stanza io voglio vivere di questa magia Voglio che chiunque inciampi in questo spazio interdimensionale che chiamiamo web abbia un pezzetto di me da tenere con sé. Anche quest'anno si terrà il piano sitiliano, un evento ricchissimo di emozioni in cui la strada diventerà la protagonista della musica. I pianoforti verranno messi un po' dappertutto ancora sappiamo dove e non vedo l'ora di scoprirlo. E mi auguro veramente di poter dedicare un'ora del mio tempo ad impreziosire questo momento di condivisione portando anche la mia musica per le strade, alle orecchie di chiunque sarà lì per ascoltarmi. Lo scopriremo insieme.